Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia, nel video di oggi ci occuperemo della divisione con il resto, come si fa questo tipo di operazione all'interno dei fogli di calcolo, noi usiamo LibreOffice Calc ma avviene nella stessa maniera in Microsoft Office Excel e in tutti gli altri fogli di calcolo, poi ci occuperemo degli operatori matematici all'interno dei fogli di calcolo, ad esempio l'addizione si fa con il segno più ovviamente, quindi uguale 25 più 6 da 31, la sottrazione si fa con il segno meno, uguale 25 25 6 da 19 la divisione si fa con la barra questa barra che è contenuta nel tasto 7 della tastiera, quindi maiuscolo 7 25 diviso 6 vediamo che da un numero con i decimali la moltiplicazione non si fa con la x bensì si fa con l'asterisco quindi uguale 25 asterisco 6 l'asterisco si, si trova a destra vicino all'invio dove c'è il tasto del più la potenza si fa con con l'apice uguale 25 apice 6, cioè 25 alla sesta, l'apice sta in alto a destra vicino al backspace nel tasto dove c'è la i accentata mentre la radice quadrata si fa con la funzione, hanno dedicato una funzione specifica invece che è un operatore matematico uguale radq, fra parentesi il numero di cui fare la radice quadrata, quindi radice quadrata di 9 è uguale a 3 ma vediamo qual è il problema con la divisione, noi abbiamo qui un dividendo 25 che deve essere diviso per 26 se io seguo per esempio la tabellina degli operatori matematici e faccio uguale la cella dove c'è il 25 diviso quindi maiuscolo 7 6 faccio invio vedete che ci viene un numero, un numero con, con i decimali ma mettiamo che noi vogliamo avere il quoziente e il resto non vogliamo avere un numero dei, dei decimali stiamo attenti come abbiamo visto in altri video che se noi facendo per esempio il tasto destro formatta celle riduciamo il numero dei decimali ad esempio a 1 quello che fa il foglio di calcolo è un arrotondamento, vedete che il valore è 4,1666. Quando noi gli diciamo di fare un solo, una sola posizione digitale, arrotonda 2, ma in realtà questo è un arrotondamento diciamo, di facciata perché il valore vero non è 4,2. Se noi clicchiamo nella barra della formula e poi premiamo F9 sulla tastiera, vediamo che il vero valore è 4,16666. Perché dico questo? Perché è molto importante, perché se ad esempio noi facciamo nel nostro foglio di calcolo uguale questo valore qua per, con l'asterisco la, 2 vedete che il, il valore non viene 8,4 ma viene 8,3 questo certe volte quindi a, a, a schermo è difficile capire come mai 4,2x2 2 non da 8,4 ma da 8,33 perché in realtà Excel quando si riducono i decimali fa un arrotondamento ma a schermo perché il valore effettivo che userà il calcolatore non è 4,2 ma con l'F9 vediamo è 4,66 quindi attenzione all'arrotornamento, ma ammettiamo che noi non vogliamo una divisione no? 25 diviso 6 con i decimali ma vogliamo il quoziente, ci sono due funzioni specifiche molto semplici, uguale, quoziente, quindi si fa uguale quoziente per inserire una funzione nella cella di LibreOffice Calco Microsoft Excel evidentemente prendiamo, vedete ci chiede no? il numeratore, punto e virgola denominatore, quindi 25, punto e virgola, clicchiamo su 6 Chiuso la parentesi ed ecco che il quoziente di 25 diviso 6 da 4. Quale sarà il resto? Beh, c'è la funzione resto. Anche questo è molto semplice. Per qualche motivo, vedete, ci, ci cambia la dicitura, dice dividendo divisore. Noi abbiamo messo dividendo divisore fra punte e virgola. Quindi 25 dividendo punte virgola 6, seleziono il divisore, chiusa parentesi ed ecco che 25 diviso 6 da 4 con il resto di 1. Se noi vogliamo fare tutto in una sola formula, possiamo eh, parlare oggi dei, dei, degli operatori, dei segni di concatenamento di diverse funzioni e facciamo le due funzioni, quoziente e resto, nella stessa cella. Ad esempio, quoziente, aperta parentesi, scriviamo bene, aperta parentesi, numeratore, punte virgola denominatore, e ecco che facciamo il 25, punte virgola 6, e poi introduciamo la E commerciale che serve per concatenare più elementi all'interno della stessa cella. Apriamo le virgolette per inserire del testo. Ad esempio, con il resto di semplicemente un testo italiano. Chiudiamo le virgolette, inseriamo un'altra volta l'operatore di concatenamento e poi facciamo la funzione resto. Resto di, come sempre seguiamo eh, il suggerimento dividendo divisore, dividendo, punte virgola divisore, chiusa la parentesi. Quindi noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo inserito la funzione quoziente, la funzione resto all'interno della stessa cella utilizzando il lei commerciale come concatenamento e in mezzo ci abbiamo messo con il resto di una frase italiana. Il testo va sempre messo fra virgolette, quindi la formula è uguale quoziente di e di, dividendo per divisore, punto virgola divisore e con il resto di con il resto e il risultato è 4 con il resto di 1, quindi ci sono due modalità di fare la divisione, la divisione il cui risultato dà un numero decimale con la barra e una divisione il cui risultato dà il quoziente con il resto, 4 con il resto di 1. Grazie a tutti per aver visto questo video e al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.